Benvenuti in questa nuova lezione del corso Crypto di The Currencies. Oggi andremo a vedere cosa sono gli exchange e la differenza tra checks e dex, ossia gli exchange centralizzati e decentralizzati. Dunque, che cos'è un exchange? Un exchange ti permette di acquistare e vendere criptovalute come bitcoin, ethereum e in realtà qualsiasi altra criptovaluta. Gli exchange funzionano in modo molto simile ad altre piattaforme di trading con cui potresti avere familiarità. Ti forniscono account in cui puoi creare diversi tipi di ordine per acquistare, vendere e speculare nel mercato delle cripto. Ci sono alcuni exchange che supportano funzionalità di trading avanzate come conti a margine oppure trading di futures. Sebbene queste siano meno comunemente disponibili per gli user italiani, basti pensare a Binance che non dà disposizione ai futures. Altri hanno funzionalità come lo staking di cripto oppure i prestiti di criptovaluta che ti consentono di guadagnare interesse sulle tue partecipazioni in criptovalute, ossia lo staking, che andremo a vedere più avanti. Abbiamo appunto i checks e i DEX. Gli exchange centralizzati sono i checks e sono gestiti da un'organizzazione come Bybit OB, Kubecoin, BybitCrypto.com, Binance, eccetera. Sono user friendly e sono ottimi per chi ha le prime armi, spesso contengono anche delle guide proprio per capire come funziona l'exchange. Consentono agli utenti di convertire la propria valuta fiat come i dollari oppure gli euro direttamente in criptovaluta, quindi si può acquistare direttamente tramite la propria carta oppure con un bonifico bancario. Infatti la stragrande maggioranza del trading di criptovalute avviene su exchange centralizzati. Diciamo che il più famoso in questo caso è Binance anche se in Italia viene diciamo, accompagnato sempre da un altro exchange come per esempio Bybit proprio perché non permette l'utilizzo dei futures. Alcuni appassionati di cripto si oppongono ai checks perché appunto vanno contro il principio delle criptovalute ossia la decentralizzazione. Però è molto importante che esistino questi checks, proprio perché altrimenti pochissime persone, sempre meno persone, conoscerebbero i, le criptovalute e riuscirebbero ad entrare in questo mondo, proprio perché permettono di scambiare fiat per cripto. Spesso l'azienda o l'organizzazione potrebbe richiedere agli utenti di seguire le regole di Know Your Customer, o sia le KYC, che servono diciamo, per verificare l'identità di, di un utente, e diciamo proprio come si farebbe quando si richiede un conto bancario, serve appunto per combattere il riciclaggio di denaro e le frodi infatti per esempio Binance collabora moltissimo con la polizia e addirittura ha bloccato alcuni conti proprio perché erano diciamo di hacker oppure di truffatori ovviamente queste cose non, non accadrebbero mai sui DEX perché appunto sono decentralizzati c'è un'altra preoccupazione con i checks, ossia l'hacking, soprattutto in quest'ultimo tempo stanno succedendo tantissimi hacking su diversi checks per cui bisogna sempre stare attenti. Con un checks l'exchange tiene le criptovalute scambiate sulla sua piattaforma almeno nel breve termine, mentre eh, gli scambi vanno a buon fine aumentando il rischio che gli hacker rubino le risorse proprio dagli exchange, come è capitato truffe da milioni e milioni di euro. Per affrontare questo rischio gli exchange centralizzati hanno rafforzato la sicurezza negli ultimi anni. Infatti tra le strategie ora archiviano la maggior parte delle risorse dei clienti offline e stipulano delle polizze assicurative per coprire le perdite delle crypto in caso di hacking. Adesso abbiamo i DEX, ossia gli exchange criptovalute decentralizzati. Distribuiscono la responsabilità di facilitare e verificare gli scambi di cripto. Chiunque desideri entrare a far parte di una rete DEX può diciamo, certificare le transazioni proprio come funzionano le blockchain di cripto, ossia come abbiamo visto diciamo, con uh, Bitcoin all'inizio. Ciò può aiutare ad aumentare la responsabilità e la trasparenza, oltre a garantire che uno scambio possa continuare a funzionare infatti, indipendentemente dallo stato dell'azienda che lo ha creato. I DEX funzionano e funzioneranno sempre. Il problema è che i DEX sono molto meno user friendly, non solo dal punto di vista dell'interfaccia ma anche in termini di conversione valuta. Infatti i DEX non sempre consentono agli utenti di depositare dollari e scambiarli con criptovalute. Ciò significa che devi già possedere cripto o utilizzare un cEX per prendere le criptovalute e spostarle poi su un DEX, su un exchange decentralizzato. Probabilmente ti imbatterai anche in exchange diretti peer-to-peer Diciamo che praticamente sono dei uh, passaggi, cioè degli scambi da persona a persona. Ci sono quasi 600 exchange in tutto il mondo che permettono agli investitori di comprare Bitcoin, Ethereum e altre crypto. Ma i costi, la qualità e la sicurezza variano ampiamente. Noi andremo a vederne qualcuno. Per esempio, come abbiamo detto, uno degli exchange più importanti è Binance. Questo diciamo è una sorta di tutorial per creare un account. Un account Binance è la porta di accesso al trading di cripto, ma prima di poter acquistare i tuoi primi Bitcoin o BNB dovrai per forza aprire un conto. Il punto numero uno, quindi la prima fase, è visitare l'home page di Binance e fare clic su registrati nell'angolo in alto a destra. Inserisci il tuo indirizzo email, scegli una password sicura, se preferisci puoi anche registrarti utilizzando il numero di cellulare anziché le mail. però diciamo è molto più sicuro registrarti con le mail. Se hai ricevuto un codice referral da un amico, è il momento di inserirlo. Noi lasceremo il nostro in descrizione in modo tale che se volete, potrete scaricarlo tramite il nostro codice referral. Punto numero 3. Seguire le istruzioni e verificare il proprio account inserendo il codice che si è ricevuto tramite l'indirizzo email oppure sul numero di cellulare. Una volta effettuata la verifica dovresti aver configurato correttamente il tuo account. Ora sei un passo più vicino all'acquisto delle tue prime cripto. Esploriamo in dettaglio come effettuare la tua prima transazione. Prima di poter acquistare delle cripto su Binance devi completare la procedura di verifica ossia il KYC. Questa procedura ci assicura che tu sia chi dici di essere ed è necessaria per soddisfare i requisiti legali dell'azienda. Una volta terminata la verifica dell'identità sarai in grado di acquistare delle cripto scegliendo diversi metodi ossia la carta di credito e debito che è quella più semplice per i nuovi utenti oppure depositare fondi nel portafoglio fiat e spot trasferendo la valuta fiat dal tuo conto bancario e utilizzandola sull'exchange oppure Binance peer to peer come abbiamo visto prima acquistare criptovalute direttamente da altri utenti adesso acquistare criptovalute con una carta di credito e debito 1 se sei ancora nella schermata di benvenuto di Binance seleziona compra cripto con la tua carta di credito altrimenti clicca su compra cripto e seleziona carta di credito debito dalla home page di Binance il punto numero 2 è selezionare la valuta con cui pagherai e la moneta che desideri acquistare nel nostro caso per esempio abbiamo usato 100 sterline per acquistare bitcoin chiaramente è un bitcoin ai vecchissimi tempi perché è 41.000 quindi lo screen è molto vecchio premi il pulsante continua per procedere con la scelta di pagamento tramite carta e uh, l'opzione acquisto ricorrente ti permetterà se lo desideri di impostare acquisti o vendite periodiche bisogna fare sempre attenzione comunque punto numero 3 dovrai aggiungere i dati della carta di credito o di debito confermare l'importo e quindi fare clic su aggiungi nuova carta inserisci i dati della tua carta e fai clic su avanti tieni presente che puoi utilizzare solo una carta di credito o di debito registrata a tuo nome punto numero 5 inserire l'indirizzo di fatturazione e cliccare su aggiungi carta e su uh, poi continua, se li troverai nella pagina acquista criptovaluta diciamo controlla l'importo e tutto e fai clic su continua punto numero 7 controlla i dettagli dell'ordine quando hai letto e accettato le condizioni e l'informativa sulla privacy di Binance spunta la casella quindi clicca su conferma per completare il pagamento una volta che la transazione è completa il tuo acquisto in cripto verrà aggiunto al tuo wallet Fiat e Spot di solito puoi aprire un conto e arrivare a questo punto in solamente 10 minuti ad un certo punto vorrai probabilmente iniziare a fare trading di cripto, se non sei abituato all'interfaccia di trading tradizionale ti consigliamo di utilizzare la funzione converti. La trovi sotto la sezione trading alla voce converti nella home page di Binance. Selezionare il primo campo la moneta che vuoi scambiare relativa a importo. Usa il secondo campo per selezionare la cripto o la valuta fiat che desideri ottenere. Come proteggere il proprio account? Diciamo che bisogna utilizzare sempre una password forte e cambiarla regolarmente. Questo step è autoesplicativo ma rimarrai senza parole se sapessi quante persone utilizzano ancora password semplici e facili da ricordare. Ricorda la tua password deve essere sempre deve sempre contenere caratteri maiuscoli, minuscoli, miscolati, simboli, lettere e via dicendo. Ovviamente assicurati di tenerla al sicuro e di non perderla e non condividerla mai con nessuno. Un altro passaggio fondamentale è attivare l'autenticazione a due fattori che si può attivare semplicemente tramite un'app come Google Authenticator che diciamo è la più famosa, tra virgolette anche più sicura. Questo video termina qui, vi lascio con una news molto importante che domani, ossia domenica 4 settembre alle ore 21 ci sarà un'ama con Bybit che è un exchange centralizzato di cui andremo a parlare diciamo più avanti nelle pross nei prossimi video. Quest'anno è molto importante soprattutto perché c'è anche in Paolio un montepremi di 250 dollari che sarà estratto fra chi diciamo, svolgerà delle semplicissime task come registrarsi a Bybit con il nostro link affiliato ed entrare nel gruppo Bybit italiano. Lascio diciamo tutti i passaggi in descrizione e mi raccomando è importantissimo seguire la live perché risponderanno a tutte le domande su Bybit e noi daremo tantissime news in più ci sono i 250 dollari di Monte